Salve a tutte e tutti. Eccomi qua, il vostro Santen Chan che si fa un video camminando fuori casa. Vediamo come viene. E tutti e tutte e tutti voi che mi seguite a dirmi ma perché ti filmi sempre dentro casa? perché ti fini sempre dentro a casa prima di strada perché in strada c'è il rumore io ho un vecchio Nokia Asha 302 di cui ho fatto dei tutorial andate a cercare Nokia Asha 302 nel mio canale vi renderete conto dell'audio eh, che ha questo cellulare bassissimo quindi se filmo in esterni chiaramente passa una macchina, baio un cane come prima, suonano il clacson e non si sente la mia voce. Comunque, per quanti mi dicevano "Eh, Santen Chan". Ma perché, perché non ti filmi fuori casa? Perché stai sempre in casa? no io esco adesso di meno con questo spauracchio del coronavirus 19 il cui nome scientifico non mi ricordo che c'è anche delle varianti noi abbiamo la variante italiana c'è la variante cinese e quindi ci sono tante varianti ma adesso il bello è che molte persone che mi dicevano esci di casa filmati fuori casa e queste cose qua sono quelle persone che stanno attavardate in casa che stanno barate in casa che non escono neanche per ricevere la posta e che se avevano ordinato qualcosa in cina non vanno neanche all'ufficio postale a ritirarla perdendo i soldi perché ritorna in Cina il pacco. Hanno paura anche se hanno comprato in una buona liquidazione o asta un cellulare nuovo cinese che adesso che non vendono più li stanno mettendo in liquidazione. Hanno comprato dei buoni cellulari magari al 50% di sconto tipo il Xiaomi Note 9. O sette adesso non lo vanno a ritirare per paura che il cellulare i cani dei vicini abbagliano sempre più forte soprattutto quando filmi allora dicevo tutta sta gente che mi diceva a me di uscire di casa a filmare e beh adesso io gli faccio vedere che, che mi filmo da fuori casa ma loro, loro stanno dentro casa non si fanno vedere hanno paura che è sto coronavirus 19 che ci ha cambiato la vita per il bene o per il peggio ma a me del calcio non me ne frega ma l'economia in generale se ne va a mare mengo ecco volevo fare questa riflessione sto filmando da fuori casa per il ludibrio pubblico per la gioia di tutte e tutti voi perché devo uscire e quindi unisco l'utile al dilettevole tanto questo video non lo guarderà nessuno questo video lo guarderanno in pochi come hanno guardato in pochi il video in cui rispondevo alle famigerate 20 domande di uno spettatore che mi sembra essere sempre lo stesso che mi ha fatto molti eh, che mi ha richiesto molti video rispondendo a domande ne ho fatti più di 10 e che mi ha fatto anche 100 domande c'è stato anche un altro che mi ha fatto 100 domande e questo eh, quell'altro spettatore mi aveva fat, fatto rispondere a 100 domande a a 10 domande 20 domande Oh, ma ancora non mi hai commentato il video io ti ho risposto alle domande l'hanno visto 40 50 volte quando il promedio mio di visualizzazioni per video ultimamente è dalle 100 alle 700 visualizzazioni il tuo video nel quale ti rispondo alle domande lo hanno visto 40 volte. Allora, voi che fate, amiche ed amici, uscite di casa? Avete il coraggio di uscire di casa come ho fatto io? Oppure ve ne rimanete attavardati dopo avermi criticato che io filmavo sempre dentro casa, dentro, dentro la stessa stanza? Io ho cambiato set, ho cambiato location adesso ditemi voi uscite di casa come faccio io arrivederci se lo faccio corto questo video perché altrimenti poi è difficile da caricarlo da editarlo e da caricarlo ciao dal vostro sant'Eggiano.